Ehi hey fratello, benvenuti in un nuovo video! Oggi fratello facciamo una challenge su Fortnite Faremo partire dei video da YouTube in cui ci sarà un quiz con diverse armi a schermo Noi dovremo sentire il suono dell'arma che ci verrà presentato e scegliere tra le armi che abbiamo davanti Qual è l'arma giusta che sta facendo quel suono Facciamo questa sfida assieme e vediamo chi fa meno errori Mi raccomando, per questa challenge lasciate like, iscrivetevi al canale e non perdiamo altro tempo Io parto con il primo video, ma ditemi nei commenti quante ne riuscite ad indovinare voi E contiamo assieme questa qui è il lanciagranate Ah, è quella natalizia Il lanciagranate natalizio io sono molto convinto, infatti, dai Questo era semplice Questo è lo scar Vabbè, questa se non l'hai indovinata, ragazzi, dai Questa è la D, palese questa, questa è banale, se devo essere sincero, sì, dai Questa era semplice, prossima Oddio, eh, no, B, B, ok Non sentivo le granate esplodere è La B è decisamente E il C, fratello, già lo sai, già lo sai la A, questo è il fucile a pompa singolo, è decisamente la A. Se fosse comparsa la D avrei avuto problemi, ma, ma è la A. Ok, io, io mi diverto facendo queste cose. Vediamo. B, questa è la B. Lo ricordo dalla clip di Ninja in cui qui faceva un casino. È la B, eh, ragazzi, sì. E infatti. Prossima, vai. Questa è la C, è la pistola normale, classica. Voi le state indovinando? Come state andando? Non so, ragazzi, siete dei veri oggi. Eh? Ok, questa è la C. Eh, comunque era semplice. Questa è la D ed è l'arma con l'agog, il fucile d'assalto con l'agog. Non l'ho mai usata questa, devo essere onesto, non mi è, mi è piaciuta particolarmente. Oddio. È la CIA. Sì, è la CIA. Mi stavo, stavo facendo confusione con la B, ma la B fa un suono, diciamo, di paura all'inizio. Vabbè, questa è la D. La mitica boogie bomb. Questa, a confonderla, è impossibile. Credo che la conoscano anche chi non ha mai giocato a Fortnite. Il mitico tre colpi Vabbè Ah, ragazzi ah. Decisamente Ma che ricordi Mi manca un sacco Quest'arma Questo dovrebbe essere Il B eh. Però ho il dubbio Col C Io dico B Io dico B Ok Solo che il C Non saprei come suona Ragazzi dico A Ma potrebbe essere D Dico A Dico A Uh Andata bene Dai che i miei ricordi Non mentono Potrebbe essere la D Io dico D Mamma mia La fumogena non me la ricordo assolutamente Ma c'era Sì però Vabbè questa è la B Questa è la B Easy Vabbè la mitraglietta silenziata Vabbè questo si può riconoscere Anche se non conosci Fortnite Ok Vediamo La A. Questa è la pistola silenziata Un'arma che io ho sempre adorato Non mi pare più ci sia L'hanno levata da un po' Anche se l'avevano rimessa Vabbè Ovviamente col deposito Poi fanno sempre un casino In Epic Games Vabbè questa, questa non la dico neanche Questa non ho proprio voglia di dirla Dai. dai. Questa è l'assalto classico La A ah, Mamma mia, sentire il fucile d'assalto classico Il fucile a pompa classico di fila È, è un'emozione fortissima Questa è la A Eh, ci ho dovuto pensare qui, eh Ci ho dovuto pensare questa è la C. È il lanciarazzi col suono creepy di cui vi parlavo prima. Ok, fratello. La D, questa è la minigun. Questa è decisamente la minigun per come spara veloce, ma Che ricordi la minigun. Ci fece un video in cui provavo la minigun e facevo una vittoria reale. Che tempi. Questa è la C. È il fucile. Cioè il fucile, scusatemi, lanciarazzi a proiettili guidato. Pure con questo, ci feci un video e ci feci una vittoria. <ride> Quanto tempo! La D Questa è la mitragliatrice leggera Anche se per esempio io La B non la conosco Ma è di salvo il mondo La B Boh, eh? che strano Vabbè comunque si sì, Decisamente Bella dai Questa era la prima Passiamo alla seconda E questa dovrebbe essere Un po' più complicata Spero anche perché Quelli che abbiamo visto Era piuttosto banalotta Allora vediamo Ah qui ce ne sono di più Oddio la 3 No la... Questa è la 7 Questa è la 7 Io vi dico la 7 Ah grande Questa è più complicaduccia, Eh attenzione è la 2 Sì, sì, è sempre la 2 Solo che ha un suono diverso rispetto a prima la minigun È la 2 Va bene, Lusca la vista Bella così, prossimo È il 5 E il lanciarazzi a 4 colpi È la 5, sì Per come ricarica si sente Vabbè, si sentiva, questa era semplice Allora Fatemi vedere tutti, è il 3 No questo è il 6, è il 6, è il 6 Il fucile, mamma mia Ok, stavo facendo un fucile, ma ce l'ho Prossimo È la 3? Questa è la 3, ne sono molto convinto È l'SMG nella versione vecchia Perché, oh, perché ormai ce n'era una nuova aggiunta di recente Forse l'hanno anche voltata quella nuova season È la 3 però, sì Sono indeciso tra la 7 e la 8 Dico 7 No, no No, non ci credo, Non me la ricordavo, raga, questa. Allora, questo è il combat 7, palese, questo è semplicissimo, dai. Questo è combat. Combat su, non perdiamo tempo, vai, vai. Que quelle che magari sono certo, ragazzi, punto avanti. Cioè, punto avanti di 5 secondi. La Dramgun, ma non la vedo. Ah, no, c'è cioè, la 5, vabbè, ragazzi, la 5, drum gun sì, infatti, era palese. Prossima, vai, vai. Questa è la 1 Questa è la 1 È il fucile che non ho mai utilizzato Perché non lo sopportavo È quel fucile ACOG strano Sì, infatti Prossima Vediamo che ci riserva Doppia pistola È la 4 È la doppia pistola Decisamente la 4 Carine, eh Non sono scontate Specialmente perché Molte sono ricchissime Scar Scar Decisamente Scar eh, Infatti, sì Palese 4 eh. Vi dico la 4. No, cavolo. Due ne ho sbagliate. Uh, eh. Ragazzi, io vi dico la 2. Io vi dico la 2. Mamma mia, qui ho rischiato. Di tutti i fucili di precisione uguali. La 4, questa è la carabina. Questa è la carabina. Decisamente, non so perché abbiano messo la Desert Eagle, ma questa è la carabina. Dai, questa ci sta. Vediamo, vediamo. Ultima, eh. Sei, sei, sì, questo è il fucile a pompa al tamburo. Mamma mia. Eh, devo dire che molte di queste non erano scontate, Fatemi sapere anche voi quanti errori avete fatto scrivendomelo nei commenti. Io solo due. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like così magari ne farò un altro. Iscrivetevi, attivate la campanina altrimenti ve lo perderete. Noi intanto ci becchiamo, alla prossima.